Grazie Presidente, molto rapidamente con eh, questo emendamento abbiamo recepito le indicazioni eh, espresse nel, nel parere appunto del Dipartimento Sport e sono... Mi fa piacere che questo emendamento sia condiviso e voglio ribadire qui l'impegno che appunto è già stato anticipato dai miei colleghi per quanto riguarda le prossime attività delle commissioni di monitorare e quindi con cadenza periodica il prossimo appuntamento potrà essere tra sei mesi, verificare se la classificazione e la diversa attribuzione di competenze che è stata Proposta nell'attuale emendamento sia ottimale oppure si possa in qualche modo modificare, anche perché il la competenza del, uh, sugli impianti può variare nel corso del tempo come è normale che sia, appunto tenendo conto anche delle carenze di personale che sono temporanee quindi i municipi che si potranno rafforzare nei prossimi mesi potranno magari gestire anche più impianti e, e quindi il, uh, e esprimo naturalmente a nome del Movimento 5 Stelle il, il, il voto favorevole sull'emendamento.